Eccoci, buonasera, bentrovati. Grazie di essere, di essere qui questa sera per eh, l'ultima presentazione, presentazione di questo 2022 eh, di, di Limes. Il titolo, il, il nome eh, che, che diamo alla discussione di questa sera e che anche il titolo del volume di Limes è America con un punto interrogativo. Eh, perché diciamo che un po' il senso del numero è quello di indagare le rotture, le fratture interne agli, agli Stati Uniti. Questa sera ne parliamo con Federico Petroni che è il curatore. Del, del numero e analista di, di Limes che ben conoscete, insomma che abbiamo già incontrato in altre presentazioni e con Nicola Storzito, giornalista della stampa e autore della newsletter Il Colore Verde, newsletter che si occupa dei temi ambientali, eh, autore di, di uno dei contributi di, di questo numero di Limes. Eh, comincerei con una domanda per Federico Petroni, perché eh, diciamo, questo è un, è un volume che, che parte un po' da una considerazione che Lucio Caracciolo nel suo editoriale espone con, con grande chiarezza. Cioè, gli Stati Uniti hanno una crisi di identità, non hanno per adesso una crisi di leadership a livello geopolitico. Ci racconti questa apparente contraddizione? Ben volentieri. Intanto buonasera a tutti, è sempre un piacere venire al circolo dei lettori, in questa sala così, così bella, ad essere qui a parlarne con un esperto di, di politica americana come te, Lorenzo, e con eh, Nicolas, col quale mi lega un rapporto di, di vecchia data. Ehm, allora, partiamo da questo concetto che è giustamente eh, centrato. Eh, gli Stati Uniti sono in crisi di identità, tuttavia questo non vuol dire necessariamente che siano in una crisi geopolitica, cioè che non siano necessariamente in declino. Questo è la, il primo dato su cui fissare la nostra attenzione. Tuttavia, la crisi di identità è qualcosa di estremamente importante, perché se si intacca eh, l'idea che hai di te stesso come Paese, eh, se si intacca la coesione nazionale, eh, la coesione identitaria anche all'interno del, eh, del Paese, è chiaro che inevitabilmente delle conseguenze a livello mondiale eh, ci sono e ci saranno e sono in corso. Cerchiamo di capire meglio allora in che senso gli Stati Uniti sono in crisi di identità. Eh, beh, sostanzialmente negli Stati Uniti si è prodotta una spaccatura molto profonda all'interno della società, che non risale però agli ultimi anni, ma agli ultimi decenni. Dagli anni Sessanta in poi, cioè sostanzialmente da quando gli Stati Uniti sono primo attore eh, al mondo, la società americana si è progressivamente frammentata. Nel, nel mio articolo che un po' ap ap apocalitticamente, scusate, eh, in Fiamme sulla collina, parto da un, ehm, da un aneddoto per spiegare a quanto indietro nel tempo si risale. Nel 1993 Bill Clinton è appena arrivato alla Casa Bianca convoca un sociologo molto famoso che due anni prima ha dato alle stampe un libro intitolato eh, Culture Wars, eh, le guerre culturali. Questo signore dell'Università della Virginia si chiama Victor eh, Davidson Hunter e eh, Hunter Va alla Casa Bianca con una missione, deve spiegare al Presidente neo-eletto eh, come si possono risolvere queste guerre culturali che evidentemente, se insomma, sono arrivate nel 91-93 all'attenzione del pubblico risalgono già qualche anno prima. Eh, Hunter gela il suo ospite nella Casa Bianca e gli dice è impossibile risolvere queste guerre perché gli statunitensi sono divisi non tanto su aborto, fede, armi, ma su tutte queste cose che ci dicono qualcosa di molto più profondo, cioè che hanno idee diverse dell'America, cioè idee diverse di che cosa significa essere americano, quali sono i parametri, Dell'essere un buon cittadino. Capite bene che tutto questo è per qualunque altro paese al mondo sarebbe insostenibile, perché un paese che non è d'accordo su che cosa lo tiene assieme è destinato a disgregarsi. Ma gli Stati Uniti sono qualcosa di molto diverso e di unico anche in un certo senso. E ci siamo affidati a, eh, al nostro amico, eh, il grande analista americano George Friedman, per spiegarci qual è l'unicità degli Stati Uniti e perché, secondo Friedman, gli Stati Uniti possono permettersi questo elevato livello di eh, disgregazione interna. Friedman sostiene che gli Stati Uniti sono un paese inventato in tutto, tutti i paesi sono inventati, tutte le nazioni sono artificiali, questo è chiaro, ma gli Stati Uniti in particolare sono una nazione inventata perché non hanno forti legami eh, etnici, di popolo tra di loro. Non ne hanno bisogno di averli, perché essendo difesi, non avendo nemici alle porte, non hanno prodotto quel processo di eh, compattamento della nazione che invece eh, a cui sono stati sottoposti altri popoli. Noi lo sappiamo benissimo, no? con, con Caporetto nel 17 ci dimostriamo un popolo perché nonostante la disfatta militare restiamo uniti e non collassiamo davanti al, eh, al nemico austriaco, anzi ci prendiamo la rivincita. Questi processi gli Stati Uniti non li hanno avuti. Essendo lontani dal resto del, del pericolo che si concentra in Eurasia, questo è un dato geopolitico fondamentale, allora è concesso questo livello di disgregazione interna. In più, questo processo di continua rimessa in discussione del patto nazionale è qualcosa di profondamente americano. Spiega Friedman che gli Stati Uniti sono un paese che ha bisogno costantemente di reinventarsi, proprio perché è, perché è inventato. Ogni tot generazione, lui sostiene ogni due generazioni, ogni 50 anni, negli Stati Uniti avviene quello che lui chiama un ciclo di reinvenzione in cui eh, l'America attraversa una fase violentissima, perché questo è un paese che è di una violenza mostruosa che per noi non, eh, che, a cui noi non, non arriviamo neanche a immaginare. Vi faccio un piccolo esempio, una parentesi. Ma ancora a inizio Novecento, in Texas, il mezzo che avevano gli immigrati slavi, ehm, ebrei e italiani per dimostrarsi di far parte del ceppo bianco locale era partecipare alle lapidazioni dei neri. Cioè, siamo a questi livelli. Io, io eh, massacro il diverso e quindi faccio parte della, del ceppo dominante che permette questa violenza quindi in questo senso l'assimilazione è un processo necessariamente violento lo spiega molto bene un autore, un storico texano che abbiamo invitato a scrivere per noi che cosa significa, cosa significa essere texani e lui dice anche questo è significato nella storia Ovviamente, fortunatamente non è più così ecco eh, questo succede in una società che normalmente è violenta, pensate quando ci sono i periodi di ridefinizione del canone, come questo. E di qui la grande violenza, la grande anche eh, discordia, eh, la grande animosità con cui gli americani in questi anni, in questi mesi, eh, litigano violentemente sulle questioni fondamentali del, del, che, si, che, che, che, che definiscono l'essere eh, americano. In ballo c'è praticamente tutto, perché c'è innanzitutto il rapporto con, eh, tra lo Stato e l'individuo. cioè Oggi in America si dibatte su quanto lo Stato deve intromettersi nella sacra libertà dell'individuo per fornire mh, quali servizi. Eh, ed è quello che eh, mh, divide, è quello il filo rosso che unisce il tema del, dell'aborto, il tema delle armi, eccetera, eccetera. Cioè l'individuo in America deve essere protetto dallo Stato, deve essere protetto dalla politica. Questo è un concetto estremamente americano che oggi eh, conosce una nuova ridefinizione. Cioè che cosa significa la libertà dell'individuo dalle istituzioni? Dibattiamo in maniera scomposta irruenta come proprio degli americani. Questo processo, sostiene Friedman, è strutturale. Non bisogna preoccuparsi, dice lui, perché è qualcosa che avviene ciclicamente e da ogni ciclo l'America esce più forte. Ci ha scritto anche un libro su questo. Noi lo abbiamo invitato per esporre questa tesi, con la quale tuttavia non concordiamo completamente. In che senso? Nel mio articolo spiego che eh, il ciclo che si sta avviando alla conclusione, secondo Friedman, eh, non, eh, non ha risolto i problemi precedenti. Cioè, secondo Friedman, il ciclo attuale è, è cominciato intorno agli anni 70-80, eh, in cui l'America supera una fase di difficoltà innescata negli anni 60 con le rivolte no? eh, studentesche, con le rivolte per i diritti civili dei neri, eccetera, eccetera. Bene, tutto questo però non è stato risolto è stato semplicemente spostato avanti, gettato avanti nella mentalità americana è qualcosa di tipico non risolviamo i problemi ma we kick the can down the road dicono gli americani cioè diamo un calcio alla lattina giù per la strada non la possiamo risolvere quindi le diamo un calcio e la mandiamo avanti procrastiniamo bene, le questioni che si sono aperte negli anni 60 non si sono chiuse e si stanno ripresentando in maniera molto forte al giorno d'oggi, perché negli anni 60-70 si pone il tema dell'aborto, quindi la, la discussione sul, eh, sull'aborto non nasce un anno fa, due anni fa, nasce nello stesso momento in cui viene eh, autorizzata nel 73 dalla Corte Suprema. Poi, eh, il tema delle armi non è certo qualcosa che, che, che nasce ieri, anzi risale alla, eh, alla Fondazione. Lo stesso problema dell'integrazione sì, dell politica del, delle minoranze nere non è stato risolto e anzi parte della, del conflitto a cui assistiamo oggi nasce di fatto dalla eh, rimozione della segregazione nel Sud eh, negli anni eh, negli anni 60 Vedete che sono problemi che continuamente si ripresentano. E poi ce n'è uno che io ritengo fondamentale, al quale Friedman abilmente svicola, perché poi in fondo bisogna essere patriottici e quando si va all'estero bisogna presentare il meglio del proprio Paese, che è la mancanza di un nemico. Questo è un grandissimo stereotipo che viene tirato fuori costantemente. Ah, l'America ha bisogno di un nemico, se non ce l'ha, se lo cerca, eccetera, eccetera. Beh, come tutti gli stereotipi, ha un fondo di verità. Il problema è quando viene convocato per fermare una discussione e non per aprirla. E apriamola la discussione sulla mancanza di un nemico. Gli Stati Uniti hanno potuto superare le crisi degli anni 60 e 70 solo grazie al fatto che erano dentro la guerra fredda ho trovato durante le ricerche per il mio articolo una testimonianza di un filosofo Richard Rorty che ai più non dirà molto ma è una persona molto importante vedo qualcuno che annuisce quindi molto bene eh, il quale sostiene che mh, in America non si può non si poteva, siamo negli anni 60, insegnare il comunismo perché non si può insegnare nelle scuole qualcosa che va contro le convinzioni generali della popolazione adulta. Tradotto, non si può insegnare qualcosa che va contro la strategia geopolitica, che può mettere in discussione eh, la più grande minaccia, la più grande missione che ha il, che ha il Paese tutto questo è, è stato possibile finché c'era questo nemico. Poi sono successe due cose, che una società che si è spaccata negli anni 60-70 e che ha potuto andare avanti grazie a questo nemico ha visto il nemico sparire negli anni 90. E guardate, la cosa veramente impressionante che si vede facendo ricerca per questo numero è stato come negli anni 90 cominciano a divergere un sacco di indicatori in America. La, il livello di consenso al Congresso crolla. Ci sono proprio delle misurazioni che fanno vedere come la famosa polarizzazione politica cominci proprio negli anni 90, che non è l'effetto della vittoria nella guerra fredda, è l'effetto di una società divisa a cui viene a mancare il nemico. Texas e California cominciano a votare in maniera completamente diversa, fino agli anni 90 esprimevano lo stesso tipo di maggioranza, che sappiamo bene poi il proprio interno era molto variegata, ma votavano allo stesso modo, fondamentalmente. Da quel momento cominciano invece a proporre due modelli di paese completamente diversi. Negli anni 90 comincia la crisi del Midwest, che è il cuore dell'America, che contiene gli americani quasi in purezza, perché sono quelli che non hanno conosciuto le identità coloniali del nord e del sud, dunque sono i veri americani e non hanno l'identità virginiana o newyorkese al di sopra di quella americana. Non ce l'hanno neanche loro, però non ce l'hanno proprio, ecco, gli abitanti del Midwest. Non esiste un'identità dell'Ohio e, e anche questo è parte del senso di crisi di identità che affligge la nazione. Insomma, tutti questi indicatori cominciano a divergere negli anni 90. Anni 90 in cui anche l'America sostanzialmente, lo dice in maniera magistrale il mio direttore nel suo editoriale, l'America dagli anni 90 in poi è una strategia in cerca di un nemico, sostanzialmente. Oltretutto i nemici che si cerca l'America producono degli effetti devastanti sulla società stessa, perché non solo non compattano la popolazione, ma contribuiscono ad approfondire le diversità evidentemente perché i nemici non sono sufficientemente spaventevoli e i terroristi i jihadisti non lo sono, chiaramente, per compattare la nazione. Risultato, anche a livello di classe dirigente si comincia a ondeggiare. La strategia resta sempre la stessa. Voi che seguite l'IMES da anni, sapete che i dettami strategici di un Paese tendono a restare gli stessi, cambia il modo in cui vengono portati avanti, in cui vengono centrati. Per esempio abbiamo una classe dirigente clintoniana che si inventa progetti eh, folli come eh, sciogliere la nazione nelle Nazioni Unite, il multilateralismo come progetto di un governo mondiale. E proprio qui eh, si dà la stura a tutte le teorie del complotto che affliggono l'America. Piccolo aneddoto, poi giuro che chiudo. Eh, qualche tempo fa mi è capitato di incontrare in treno dei cittadini eh, del, dello Stato di Washington, quindi costa pacifica, i quali mi dicevano, no, ma la nostra classe dirigente non, non ha senso, poi c'è questo progetto di dare la, la sovranità alle Nazioni Unite, Che detto nel 2022, detto, ma da, da dove venite? E, e questi chiaramente erano esposti a delle teorie che sono nate negli anni 90 quando invece queste idee circolavano tra i clintoniani. Viceversa, Bush e i suoi si fanno prendere dalla follia di dichiarare l'impero e, di, eh, e dal, dal, dal, dalla follia di ritenere che gli Stati Uniti possano fare tutto ciò che vogliono, invadere un paese a caso come l'Iraq per impiantarvi un, un, un regime eh, loro amico. Ecco, in questa fase l'America perde letteralmente la bussola. Tutto questo si scarica ulteriormente sulle faglie, eh, sulle divisioni eh, interne, producendo il livello di discordia a cui arriviamo eh, adesso ma direi che per il momento mi posso fermare qui così vi faccio restare un po' in, eh, in suspense esatto. e proseguo per il secondo, secondo giro eh, tantissime cose già, già anticipate già introdotte da, da Federico Petroni eh, lancio una, una piccola provocazione per il passaggio successivo, per il prossimo giro magari adesso torneremo a Texas e California che votano nello stesso modo di qui a 4, 8 anni, 6 anni chi lo sa, è una, ormai è una uh, previsione no, sulla Democraticizzazione del Texas che non si è ancora avverata, ma che inizia ad avere delle, delle, delle motivazioni, delle, dei fondamenti. Uh -huh. uh, rispetto agli anni 2000, oggi il Texas è molto meno conservatore, molto meno repubblicano nel suo voto. Um, andiamo vicino al Texas, uh, dalle parti del Southwest, quindi quel pezzo no, degli Stati Uniti. Uh, dalle parti dell'Arizona, dello Utah, del, del New Mexico, del Colorado, eh, per parlare del fiume Colorado, che eh, è l'oggetto dell'articolo di Lo Lozito, il Nilo delle Americhe, o dell'America, eh, così, così lo, lo introduci, eh, perché ci dice qualcosa intanto di una linea, che è una linea di faglia non solo simbolica ma idrografica, eh, e ci dice anche qualcosa delle conseguenze della crisi climatica. Eh, tu sei esperto di queste questioni eh, di, di, di ambiente soprattutto e di eh, eh, come, dire, come il clima parla direi con la società con la politica quindi lascio a te raccontarci il tuo, il tuo pezzo per questo numero di limes. molto volentieri buonasera eh, grazie lorenzo grazie federico pa parto da, dalle tue parole federico da due parole quella che appunto l'america rischia questa disgregazione continua e dall'altra che è alla ricerca di un nemico e quindi provocatoriamente dico forse un possibile nemico comune potrebbe essere effettivamente il cambiamento climatico il cambiamento climatico, la faccio molto sintetica è come una lente di ingrandimento è un moltiplicatore, questo dicono gli scienziati prende qualsiasi situazione preesistente e la intensifica se un terreno, un territorio una zona, un'area del mondo è particolarmente siccitosa, la rende ancora più siccitos siccitosa. Se una zona è particolarmente soggetta alle piogge intense, rende le piogge ancora più intense. L'abbiamo scoperto quest'anno con il Po di fronte a noi, io abito esattamente di fronte al Po in, piazza, in zona Piazza Vittorio e l'abbiamo visto secco. Eh, l'abbiamo visto quando la marmolada è crollata, eh, pezzi di marmolada sono crollati su, su dei turisti che eh, facevano delle gite in montagna, l'abbiamo visto con l'alluvione delle Marche, il, il cambiamento climatico è come, mette, è come mettere un per qualcosa, per uno, per due, per tre, per quattro, davanti a quello che già esiste. Quindi ecco, prendete quella parte lì dell'America, degli Stati Uniti, lì passa un fiume, un lungo fiume, lungo 2500 km circa, quindi circa quattro volte il Po. E esattamente come tutti i fiumi, l'abbiamo studiato fin dalle elementari, quando sono abbondanti, restituiscono grandi civiltà. Pensate appunto al Nilo, pensate a, a tutti i grandi fiumi del mondo, quando poi diventano secchi, per vari motivi, creano delle, letteralmente delle crepe. E, e negli Stati Uniti queste crepe vengono fuori ancora meglio proprio perché c'è tutto questo, quello che ci ha raccontato Federico prima. Succede questo. E il Colorado eh, di suo serve ha un bacino che serve, che, co che tocca sette stati diversi dagli Stati Uniti. E quando dico diversi intendo proprio diversi, perché per esempio c'è la California, che la conoscete bene, è fatta di una società molto contemporanea, particolarmente popolosa, molto urbanizzata, tanta tecnologia, tanta richiesta, tanti ricchi. E poi però, per esempio, anche l'Arizona, lo Utah, che invece sono paesi eh, più rurali, dove ancora si, si fa tantissima agricoltura, dove si coltivano i cibi e, e, e si allevano il bestiame che poi sfama buona parte degli Stati Uniti. Ecco, quando questo fiume inizia a seccarsi, quello che sta succedendo adesso, iniziano le piccole guerre che diventano sempre più grandi. Il Colorado da sempre è tendente alla siccità, cioè, subisce delle, delle, delle, delle secche cicliche ogni circa 10-20 anni e ogni circa secolo, questo già suo di natura perché il ciclo dell'acqua ha dei ritmi in quella zona di mondo, in quella zona di Stati Uniti, che sono fatti così, ogni tanto ci sono dei periodi più secchi dove piove di meno, dove si accumulano meno, meno nevi sulle, su, sulle parti dove c'è la fonte del Colorado e quindi ha meno acqua. Se poi ci mettiamo il moltiplicatore, quindi il per, il per 3, il per 2 per 1, per uno e mezzo, a quel punto diventa ancora più secco. Cosa sta succedendo negli ultimi anni? Che il Colorado è nel suo ventitresimo anno consecutivo di secca. Una cosa che non è mai successa, ma neanche, neanche, neanche se andiamo indietro molto molto nel tempo, no? ci dicono gli scienziati. Certo il clima è sempre cambiato, questo lo sappiamo tutti, però non è mai cambiato così velocemente, non è mai cambiato con questa intensità e soprattutto non è mai cambiato con l'uomo che abita attorno a questo clima. Ecco, a questo punto l'acqua del Colorado diminuisce diminuiscono quindi le, le, le fonti d'acqua, diminuiscono le acque nel, nel, nelle, nelle grandi dighe che sono state create nel corso del tempo per redistribuire queste acque, perché sennò no giustamente il primo paese, quello che sta più, sta più vicino alla fonte, se lo potrebbe portare a casa tutto. Invece sono state create delle dighe per distribuire al meglio le acque. Però queste dighe sono sempre più vuote, l'avete visto forse sui giornali, la stampa ha pubblicato oh, tre giorni fa, quattro giorni fa, un reportage di Alberto Simoni. Il nostro corrispondente da dall'america e che è andato proprio in quelle zone dove ci sono gli agricoltori che dicono e adesso che facciamo ecco i sette stati che si distribuiscono e si, si dovrebbero autogestire l'acqua non sanno come fare in maniera non conflittuale come fare a meno dell'acqua di cui avrebbero bisogno. Quindi non sanno razionarla. Perché? Perché litigano di continuo. C'è una sorta di dilemma del prigioniero. Nessuno vuole essere il primo a dichiararsi colpevole di aver usato troppa acqua. Quindi stiamo parlando di circa un 25-30% di acqua in meno rispetto ai flussi normali. Un problema che tra l'altro si accumula da cent'anni, perché cent'anni fa, 1922, per la prima volta questi sette stati hanno deciso di redistribuirsi le acque con dei numeri. Peccato che quei numeri che, si sono, eh, stati, che, che gli stati hanno deciso di darsi, quindi quelle percentuali, quelle redistribuzioni idriche, fossero basati su degli anni molto piovosi, li avevano calcolati in quegli anni lì nel 1920, eh, nel 1919, insomma nei primi, nel primo ventennio del dello secolo scorso, aveva piovuto tanto. Quindi loro avevano misurato l'acqua, avevano detto vabbè ce n'è tanta, da qui al futuro ridistribuiamocene così. Quei numeri in realtà poi nel corso del tempo si sono rivelati falsi. C'era uno scienziato, lo racconto nel pezzo sull'Imes, c'era uno scienziato, uno ge un geologo che era andato a fare delle indagini, aveva scoperto appunto che il Colorado soffriva di, ciclicità, di, cicliche, di, ci, scusate, di siccità cicliche, cioè lingua, l'aveva scoperto e l'aveva detto, però giustamente i funzionari pubblici avevano chiesto di no, non rovinarci un accordo geopolitico, perché era tra sette stati con le brutte notizie. Facciamo finta che non, non hai fatto questo studio, e l'hanno messo da parte. Cent'anni dopo, non solo questo scienziato, questo geologo che si chiamava... Eugene Clyde LaRue aveva ragione, ma aveva ancora più ragione per colpa del cambiamento climatico. Quindi ora ci ritroviamo con tutti gli stati che vogliono mantenere il proprio stile di vita. La California, i ricchi, quest'estate forse l'avete sentita la notizia che Silverse Stallone, ehm, Kylie Jenner, quindi i grandi VIP che abitano in California sono stati multati perché usano troppo l'acqua nel, nella loro proprietà, in particolare per irrigare i campi e tenerli verdi, sono stati multati perché giustamente loro dicono io sono ricco, me lo posso permettere continuerò a usare l'acqua, basta pagare pagherò anche la multa, quindi la California vuole giustamente mantenere il suo stile di vita gli agricoltori dell'Arizona vogliono il 70% dell'acqua del Colorado che spetta all'Arizona vai nell'agricoltura, quindi gli agricoltori che dicono noi dobbiamo pur sempre coltivare perché dobbiamo lasciare l'acqua a Sylvester Stallone e questo crea un conflitto continuo tra sette, cioè tra sette stati che rappresentano sette stili di vita completamente diversi Washington tutto quest'anno gli ha chiesto ai sette stati trovate un accordo se no ve lo troviamo noi e vi obblighiamo noi a razionare e loro tutt'oggi perché devono decidere entro frio nell'anno continuano ad arrivare al giorno dell'ultimatum e dire a Washington noi non abbiamo trovato l'accordo, cosa facciamo? Un po' come i bambini che litigano, no? Quindi questi sette bambini litigano. Washington prova a imporgli giustamente essendo un paese dove Washington meno tocca più tutti sono felici negli Stati Uniti. Eh, continua a dire va bene, vediamo ancora 30 giorni, vediamo ancora 30 giorni. adesso hanno fino a finale dell'anno per trovare questo accordo. Insomma, prendete il cambiamento climatico, che è un moltiplicatore, prendete gli errori del passato che, ovvero valutare in maniera sbagliata e sovrastimare l'acqua del Colorado, prendete una continuo litigio e avete un problema che invece che risolversi, quindi invece di trovare un nemico comune, ci si continua a fare la guerra tra nemici fatti della stessa, della stessa pelle, ovvero gli esseri umani e ha eh, di conseguenza poi la biodiversità, gli ecosistemi, il, eh, concludo con questa immagine, il fiume Colorado dovrebbe, e dico dovrebbe per un motivo, dovrebbe sfociare nella Baia California e in Messico. Tant'è che in questo accordo che gli stati americani hanno fatto, hanno incluso nel corso degli anni anche il Messico, lasciando una quota al Messico. Peccato che se voi andate a Baja California, nell'enorme foce di un fiume lungo 2600 km, non c'è acqua, perché finisce tutta prima, gli stati la prelevano prima. Quindi immaginatevi un fiume, immaginatevi il Po moltiplicato per 4, arrivate al delta del Po e ed è, non c'è acqua. Non c'è acqua, c'è il mare e ci sono dei, delle righette e tutto il resto crepe. Ecco. Ehm, torniamo su, sulle, su, su altre faglie, no? su, altre, su altre linee di frattura che poi sono l'oggetto dell'articolo dell di, di Federico Petroni, eh, di, di questo numero di Limes. Prima ne hai citate alcune, Hai no? accennato al tema delle armi, al tema dell'aborto. Ehm, vedo qua diciamo, una connessione no? tra i nostri mondi, in un certo senso, perché effettivamente... Il modo attraverso cui si può interpretare un voto, un momento elettorale, è questo: cioè, ogni elezione a suo modo fotografa il frutto di faglie esistenti nella società, e ce ne racconterò alcune, però ogni momento elettorale, ogni momento politico costituisce anche nuove faglie in un certo senso. E qui potrebbe essere interessante, poi, dopo, dopo aver visto questa panoramica delle linee di frattura americane, vedere quanto queste linee di faglia e anche le linee di faglia politiche che hanno attraversato gli Stati Uniti negli ultimi anni sono durature eh, ne parlavamo prima uh, un elemento effettivamente interessante è che linee di uh, demarcazione molto forti che magari emergono e a cui tutti orientiamo le nostre analisi uh, possono durare magari pochi anni, no? relativamente pochi anni e possono essere sostituite da faglie diverse, talora i, come dire, in direzione opposta eh, prima citavi il caso degli anni 60 no? quando di fatto la geografia politica americana viene ribaltata uh, completamente il famoso civil rights act del 64 che si disse no, consegna il sud ai repubblicani la cartina era praticamente invertita era quasi invertita esattamente il rosso e il blu erano sostanzialmente speculari ma allora vediamo alcune di queste linee di, di frattura e poi ti propongo un paio di chiavi di lettura che vengono anche dalle elezioni di metamandato che sono state, come sapete, eh, poche, poche settimane fa. Volentieri. Allora, Nicolas prima detto una, ha usato un'espressione fondamentale, proteggere gli stili di vita. È questo che sta succedendo in America. Il nemico vero, gli americani, non è che non l'hanno trovato, l'hanno trovato benissimo, solo che è un altro americano. E questa è la cifra di questo periodo, che gli americani pensano che il nemico non sia la Cina, la Russia, eccetera, ma sia il proprio vicino di casa che ti vuole imporre il suo stile di vita e cancellare il tuo. Questo è un livello di pensiero apocalittico che a noi sfugge, però effettivamente la modalità da assediato è la cifra della mentalità americana. E di nuovo abbiamo convocato Friedman per farcela spiegare, perché c'è un bellissimo articolo che pubblica sul nostro numero, che ho tradotto io, che è eh, il senso dell'America per l'Apocalisse. Friedman dice, attenti, è vero che siamo completamente divisi e ci facciamo la guerra e ci detestiamo, ma l'America è fondata sul senso dell'Apocalittico, cioè sul senso che tutto stia per crollare ed è qualcosa di congenito. Perché? Perché siamo una società coloniale che è arrivata in un posto sperduto, sconosciuto e che è stata ripetutamente spazzata via. Infatti Friedman racconta della colonia di Roanoke, che oggi è in Carolina del Nord, eh, che scompare. È la prima colonia degli Stati Uniti ma viene spazzata via da non si sa cosa. E questa paura dell'ignoto, tipica di una società che arriva in una terra vergine e la deve sottomettere in tutti i modi, anche spazzando via i nativi e stravolgendo l'ecologia, tra l'altro, il principale nemico degli americani per secoli è stata la natura, non è stato un, un, gli inglesi, i francesi o i nativi. Quindi ecco, questo vi fa capire come sia una società che perennemente si sente sull'orlo del collasso. E questo ci deve mettere un bemolle alle nostre no, eh, teorie di sono in declino, si stanno per spaccare, eccetera, eccetera. Bene, tenete conto di quello che dice Friedman, ma il livello di frammentazione della società è estremo. E facciamo una breve carrellata sulle principali faglie. Ecco, questa è importantissima. Questa carta rappresenta chi crede e chi non crede in America, dove in America vuol dire anche nell'America. Perché questa carta rappresenta in chiaro le contee dove la popolazione che frequenta un luogo di culto è molto inferiore al 50%. Quindi vuol dire che, vedete quanto è diffusa, vuol dire che un paese così religioso come l'America, dove la religione, eh, viene prima la religione dell'America della religione cristiana o di qualunque altro tipo, smette di avere una dimensione trascendente. E la fede in Dio è strettamente correlata nella fede nell'America, perché questa carta la si può quasi sovrapporre alla carta elettorale delle contee. Se, se voti democratico, quindi hai uno stile di vita più liberale, liberal, scusate, più corretta questa parola, liberal, eh, tendi a non avere fede nell'America, tendi a non credere nell'America in rapporto diretto con Dio. Viceversa, se voti conservatore, Dio e patria sarà quello che mangi a colazione. E già questo, vedete, due idee di America diverse. L'aborto. Non è che si litiga semplicemente sul diritto di abortire, no, si litiga fra due idee completamente diverse. Perché? Gli stati in viola vietano in qualunque occasione l'aborto. Gli stati verdi, anzi, gli stati verdi ma con il ricciolino, che sono cinque più il distretto di Colombia, permettono l'aborto in qualunque situazione, in qualunque momento. Cioè, anche... Il giorno prima di partorire, poi abortire. Cioè, molto capite? più che in Italia, per fare un paragone, molto, più, cioè, che molto che più aperto che in Italia. Cioè, noi in Italia siamo sulle 18 settimane, se non erro, siamo qualcosa del genere, che ci renderebbe uno Stato quasi viola. Cioè, questo vi voglio far capire. Scusami, su questo posso dire. In, in, negli Stati Uniti, ad esempio, c'è molto dibattito quando sono proposte sul 15-week ban, no? cioè sul divieto di aborto dopo le 15 settimane, che sembra una misura iperconservatrice. Dopodiché, se vedete, è sostanzialmente la stessa regolamentazione che c'è in Italia. In cioè, Europa. La legge italiana verrebbe considerata... In molti degli stati americani una legge estremamente restrittiva scusami se ti ho interrotto no, no, ma... è, fatto, è fatto benissimo proprio per rendervi l'idea della divisione totale di questo di, di questo paese poi divisione totale che viene rappresentata nel, negli stati cioè nicolas prima ci ha fatto questo esempio bellissimo della di, di, di come la conflittualità tra gli stati eh, a che livello può arrivare perché perché gli stati non sono eh, i lender tedeschi, cioè non sono dei soggetti subordinati allo Stato. Gli Stati Uniti non sono una federazione, sono una confederazione informale. Poi lasciate perdere che la confederazione eh, ha perso nella, eh, nella guerra civile, cioè che si chiamavano così secessionisti, ma lasciate perdere queste definizioni nette. Però di fatto sono un insieme di 50 Stati che hanno una propria soggettività una propria idea di come deve essere l'America, sempre più e stanno diventando sempre più forti queste identità locali, non nel senso che ci sentiamo virginiani o ci sentiamo oregoniani ci sentiamo diversamente americani dagli altri il fatto che si stiano consolidando ce lo rende questa cartina che rappresenta ehm, gli stati che hanno un regime a partito unico nel senso che sono governati da una sorta di situazione italiana post bellica, dove abbiamo avuto la DC al potere per sempre. Cioè, qua abbiamo da diversi anni i repubblicani che controllano l'ufficio del governatore, il senato locale e la camera locale, quindi possono fare tendenzialmente tutto quello che vogliono. È qualcosa che, ehm, contro cui eh, i fondatori americani eh, avrebbero orrore, perché per loro l'idea di bloccare. Il, il governo di renderlo eh, incapace di far prevalere una maggioranza popolare era esattamente l'idea di, di America che avevano e hanno costruito un paese disfunzionale appositamente per evitare tutto questo, proprio perché la politica in America deve stare il più possibile lontana dalla, eh, dalle, dalla gente. Tant'è vero che Spesso si dice, no, aumenta l'affluenza in America, è un dato positivo. No, non lo è. In America, quando vai a votare, vuol dire che c'è un problema grosso. Infatti, nel, nel numero spiego che eh, gli americani disprezzano talmente la politica che quando vi partecipano è proprio perché la disprezzano di più e vogliono costringerla fuori dal, dall'alveo. Comunque, questo ci rende anche sempre più questa cartina ci rende una diversità di stili di vita. Abbiamo intervistato, io e il mio collega Giacomo Mariotto, i simpatici separatisti dell'Oregon. Ora, voi riderete, un po' come i nazisti dell'Illinois, dei Blues Brothers, eh, però questi non vogliono fondare un, un altro Stato, non vogliono separarsi dall'America, e in questo sono tremendamente americani. Loro dicono, eh, noi abitiamo nell'Oregon orientale, L'Oregon però è governato dall'Ovest, da Portland, che ha uno stile di vita urbano, liberal, progressista, eh, super ambientalista, no? vaccini, ci vacciniamo contro qualunque cosa, che però è uno stile di vita completamente diverso da quello dell'Oregon orientale per dirvi quanto è rappresentativo il signore che ho eh, intervistato questo eh, mi ha detto sì sì l'intervista però la facciamo la prossima settimana perché sono in giro per una settimana in una battuta di caccia ok <ride> mi sono reso conto di essere davanti a un signore molto rappresentativo dello stile di vita, armi e eh, governo lontano eh, americano loro dicono noi non vogliamo uno stato nuovo, vogliamo entrare nell'Idaho" Perché l'Aidao ha uno stile di vita più simile al nostro, conservatore eh, contro l'aborto, contro le armi, contro le tasse, insomma tutto il grande classico dei per le armi scusate, contro il gun control, perché loro sono un po' contro tutto, tant'è che ci si arma per difendersi dallo Stato, questo è chiaro. Ecco. Nella conversazione con questo signore, che vi consiglio davvero di leggere, vedete rappresentato proprio l'incompatibilità, cioè non possiamo più vivere assieme perché gli altri ci vogliono imporre il loro stile di vita. E questo, badate bene, è scoppiato, non è nato, ma è scoppiato con il Covid, in cui... Queste persone che vivono dall'altra parte letteralmente delle montagne hanno scoperto che esiste uno Stato che può intervenire e imporre loro di non uscire di casa, di non mandare i figli a scuola, di chiudere le chiese e magari gli vuole anche eh, inculcare, iniettare qualche strana sostanza chiamata vaccino, guai mai, eh, e questo appunto è una dimensione, questo vi rappresenta eh, anche le, la, la, la differenza di, della diffusione delle armi ci sono stati dove solamente il 14% della popolazione vedete la California, l'Illinois eccetera eh, possiede un'arma, ci sono stati in cui le armi sono diffuse nel 66% della popolazione capite anche quanto sia diverso vedete l'Oregon è rosso quando ho visto che l'Oregon è rosso ho capito che tutte le armi dell'Oregon ce le hanno i nostri amici separatisti il dato delle armi però che eh, faccio notare nel mio articolo è che eh, negli ultimi anni è cambiata molto la clientela non è cambiata, si è diversificata un tempo le compravano i conservatori sostanzialmente quelli che vivevano appunto nel Wyoming eh, o nel sud eccetera eccetera negli ultimi anni è stato notato che alle fiere delle armi ci vanno i neri ci vanno gli asiatici ci vanno eh, gli ispanici, ci vanno donne con, con bambini, ci vanno comprovati elettori di fede eh, democratica. Perché? Perché c'è effettivamente la sensazione che qualcosa stia per, eh, stia per crollare. Questa è una carta un po' che riassume le, le, le faglie americane, ma vi rimando alla, al numero per, eh, per spiegarlo. Tutto questo che cosa ci sta dicendo? Sì, che gli americani vogliono proteggere a tutti i costi il loro stile di vita, ma questo quanto incide sulla loro posizione strategica? Gli effetti sono sostanzialmente due, uno interno e uno esterno. Eh, uno, lo ha detto anche Friedman, lo ha detto Friedman, e lo ha detto anche un rapporto commissionato dal Pentagono a uno dei principali centri di ricerca eh, americani, che è la Rand Corporation, chi si occupa di questioni strategiche la conosce molto bene. Queste due fonti molto diverse tra loro dicono la stessa cosa. La discordia nazionale avrà un effetto strategico, cioè ci condurrà al declino, solo se bloccherà, incepperà il meccanismo di reinvenzione continua degli Stati Uniti. Cioè se il vero collante degli, degli americani non è tanto il denaro, l'opportunità, la libertà, eccetera, eccetera, è il movimento, è la cinesi sostanzialmente. Cioè, appunto, è questa capacità di reinventarsi, di rilanciare, di superare le differenze con un nuovo fattore aggregante, come secondo Friedman è stato il microchip negli anni Ottanta. Bene, questi ricercatori della REND hanno, hanno stabilito comunque che è vero, eh, ci possiamo permettere di essere scollati a livello nazionale, ma se tutto questo innesca un circolo vizioso che impatta sulla eh, disfunzionalità delle istituzioni, che impatta sul motore economico, che impatta sull'istruzione, anche perché, piccola parentesi, una delle fondamentali dimensioni della discordia americana è la scuola e l'insegnamento della storia americana a scuola. Il punto non è che eh, si insegnano storie diverse e quindi escono cittadini che non hanno la stessa idea di America. No, attenzione, il punto è che la scuola sta questa discordia sta profondamente rallentando l'insegnamento di qualunque tipo, cioè si insegnano delle visioni monolitiche della, della realtà, della storia, della società, ecc eccetera, eccetera, che non sviluppano il pensiero critico. Questo su tutto, su scuola, lettura, matematica, eccetera. La scuola americana è in grande crisi, è in grave crisi. E questo potrebbe avere un impatto nei prossimi anni anche sull'istruzione di altissimo livello che deve produrre costantemente queste nuove invenzioni che permettono all'America di rilanciare il proprio sogno. Quindi questa è una cosa temuta. Non è per domani, però c'è il timore che incepi, si inceppi il, il motore. Quindi questo ci può valere. Eh, la, la, la, la, la conseguenza invece a livello internazionale riguarda la fede nell'America che, di che dicevo prima. Un'America che crede meno in se stessa, cioè che non si crede in rapporto diretto con Dio, è molto vicina a un'America che non si crede più eccezionale, cioè che non si crede più... Eh, intestataria di una missione di civilizzare il mondo. Detta in parole povere, eh, il direttore Caracciolo esordisce il suo eh, editoriale parlando di tre imperi dell'America: quello interno, quello occidentale e poi quello mondiale, che rappresenta l'idea di evangelizzare il mondo al verbo americano. Ecco, capite bene che questa spaccatura interna all'America va a incidere su quel terzo impero, quindi non va direttamente a incidere sull'impero interno, se non prospettiva futura, se blocca il dinamismo nazionale, non incide sull'Occidente, anzi oggi siamo tutti più satelliti degli americani, da, da quando gli Stati Uniti hanno stabilito che la guerra alla Russia si fa attraverso gli alleati e non direttamente, con la guerra economica, che comprende avere anche noi, e non con la guerra guerreggiata, che per carità, tutti la preferiamo, la guerra economica, la guerra guerreggiata, però sappiamo di essere usati dagli Stati Uniti per la loro strategia, che in parte è anche rispondente a dei nostri obiettivi, ma non completamente. Questo per chiarire a chi mi dà o ci dà dei filorussi. No, però spieghiamo esattamente come stanno le cose. Ecco, però se l'America perde questa idea di rendere più simile a se stessa il mondo, che cosa vuol dire? Quale impatto avrà concreto sulla politica estera americana? Friedman ci ha risposto, nessuno. La tempesta interna non intacca la politica estera. E qui io alzo però il ditino e sono costretto a eccepire. Nel senso che l'America è già cambiata negli ultimi anni, molto e questa guerra ci sta mostrando il nuovo atteggiamento dell'America, L'America, un'America che è costretta a sanare le faglie interne, che non vuole più eh, americanizzare il mondo, che non sente di avere un nemico che la tiene assieme, beh, si comporta in modo più autocentrato e più selettivo. Dunque, sceglie quando usare la forza e quando non usarla. Usa di più, come vi dicevo prima, gli alleati come esplicito strumento della sua strategia e della sua tattica, anche. Eh, e poi cambia atteggiamento a livello economico. Quindi vediamo un'America più protezionista, eh, che però non si chiude a riccio in America. E infatti nelle ultime, negli ultimi mesi sono avvenute cose interessanti, che riguardano anche te Nicolas da vicino, cioè l'America fa la protezionista sull'auto elettrica e quindi pone delle rigide barriere, fa una guerra anche commerciale verso la Germania da, dal, dallo scandalo Volkswagen sappiamo bene che c'è una certa animosità nel mercato dell'auto ma l'America fa ancora la potenza imperiale laddove è necessario usare i satelliti per tenerli lontani dai nemici, sto parlando del microchip, hanno aperto Impianti di Intel in Italia, vicino a Verona, in Germania. Beh, tutto questo non lo fa una potenza che è solamente protezionistica, ma lo fa una potenza che ha una lucidità imperiale molto forte. Cioè, vi diamo delle nostre risorse, che non teniamo a casa nostra, per far sì che voi stiate lontani dalla Cina nel, nei campi dell'alta tecnologia. E questo io lo trovo un esempio molto buono per descrivere questa nuova America, che è un'America però anche in crisi di consenso, perché laddove sei costretta a usare gli alleati e non spendere le tue risorse, beh ecco che eh, vuol dire che devi tirare fuori la clava. E questo ci consegna un'America che avrà un rapporto conflittuale con gli europei eh, nei prossimi decenni necessariamente. È il nostro interesse spaccare tutto, uscire, eh, fare la pace con, con i russi e vendergli l'Ucraina? No, assolutamente, però dobbiamo essere profondamente consci di come si comporta questa America con noi e con, con il resto del mondo, anche per dirle eh, ogni tanto qualche no. Risultato? L'America rinuncia all'egemonia, ma è ancora estremamente lucida, ed estremamente determinata anche a livello popolare a difendere il proprio primato secondo me questo è una buona, un buono riassunto del, degli effetti esterni della tempesta americana prima di, di andare eh, velocemente da, da Nicola se poi le vostre domande se, se ci sono eh, ti avevo promesso due, due spunti prima: no? eh, certo. du, du, due così, elementi di um, polarizzazione se vuoi politica negli Stati Uniti che hanno avuto dei segnali di evoluzione nel voto di inizio novembre, nelle elezioni di metà mandato. Qui vediamo il risultato del 2020, no, delle presidenziali. Ad esempio, un fattore che già nel 2020 era stato messo parzialmente in discussione è quello del necessario eh, diciamo, voto democratico dei latinos, no, della popolazione ispanica, che è già un concetto complesso da, da definire ma le elezioni presidenziali 2020 in parte anche le elezioni di, di midterme che ci sono state per esempio in florida dove i latinos hanno caratteristiche no, molto diverse rispetto ad altri stati ci dicono ecco questi appuntamenti elettorali che per esempio l'idea che i, gli elettori latinos abbiano come destino quello di votare per il partito democratico probabilmente non è fondata così come diciamo non lo, è, non lo è stata per molti tratti del, eh, de, del, dell'ultimo dell secolo. Per capirci, nei primi anni 2000 un candidato come George Bush, texano, eh, aveva, circa 40%, aveva raggiunto quasi il 40% di voti tra, tra gli elettori ispanici. Chi lo sa che un nuovo partito repubblicano, magari un po' diverso da quello della fase Trump, non possa recuperare un rapporto con questa fascia di elettorato? E dunque quella linea di faglia quasi... Eh, diciamo. Eh, eterna per come veniva letta nella fase del trampismo, potrebbe, eh, potrebbe non esserci più in un, in un futuro anche, anche prossimo. E la seconda linea di eh, demarcazione, di, di polarizzazione politica ed elettorale è quella, in un certo senso, del trampismo, inteso come il, la, diciamo, la risposta elettorale ad alcuni fenomeni che anche tu raccontavi, e dunque primariamente nel 2016, come tu, molti di voi ricorderanno. Diciamo, il voto a Trump in chiave eh, anti-trattati commerciali, in chiave eh, in un certo senso di quasi rivendicazione di un passato manifatturiero-industriale eh, che, che nel Midwest aveva lasciato, aveva lasciato molte, eh, come dire, molte, eh, po poca eredità dal punto di vista politico perché interi stati, no, quelli dell'Upper Midwest, che avevano votato il democratico per decenni, si sono trovati di fatto a vedersi interpretati meglio dai repubblicani e da un candidato come Trump. Però tu vedi che in queste elezioni qua, quelle di, di novembre, i repubblicani perdono addirittura uno stato che, mm. di cui esprimevano il senatore, cioè la Pennsylvania, anche piuttosto male. Eh, vedi che in uno stato come il Michigan i democratici fanno la tripletta statale che raccontavi prima, governatore, senato. E cioè vedi dei segnali di ridisegno no? della mappa politica che mettono in discussione alcune linee di faglia che avevamo interpretato negli ultimi ti direi, sei, sei anni, dal 2016, come determinanti, quantomeno su, sul medio periodo. Tra l'altro non è detto, ma vedremo magari l'esito di queste linee di faglia che cambiano, sarà anche un diverso volto del Partito Repubblicano nel 2024 sì, anche... no? potrebbe non esserci diciamo, quel, quel grado di trampismo a cui siamo stati abituati eh, fin qua i sondaggi danno anche recentemente Ronde Santis in testa che non vuol dire niente adesso ma veramente niente però ci segnala che è una persona che potrebbe essere in grado di raccogliere alcuni aspetti del trumpismo senza l'elemento insurrezionista, eccetera. Però quello che volevo dire su, sulla questione Trump è che Trump non è la discordia americana, non è nata con lui e credo che stasera l'abbiate eh, capito bene, anche perché resiste. una delle faglie di cui non abbiamo parlato stasera è il rapporto tra... L'elite, la classe dirigente e il resto della popolazione, che stanno diventando sempre più delle bestie eh, che non si riconoscono a vicenda. E anche qui questo ci dice che non esiste una linea di faglia sola in America, cioè non c'è una nazione che pensa in un modo e una nazione che pensa in un altro. Ce ne sono varie che si intersecano. Ecco, quella elite popolo, passatemi la semplificazione, è molto forte, cioè l'ascensore sociale in America si è tendenzialmente inceppato, anche a causa di università che costano maledettamente troppo e sono diventate estremamente selettive, cioè non cercano il diverso ma cercano quello che si omologa sostanzialmente. E poi parlano due lingue diverse, eh, l'elite e il popolo. Dunque anche la, eh, il livello di, di, di violenza verbale di Trump è anche una reazione, Fa, incarna su se stesso una reazione popolare a una classe dirigente che dileggia chi non le appartiene e che taccia immediatamente di populismo tutto quello che è contrario al pensiero, eh, al pensiero dominante. È qualcosa di anche qui ciclico in America, cioè ogni tanto con fasi un po' più lunghe di quelle... Che, che narra Friedman però tendenzialmente ogni tot anni avvengono questi scontri molto forti tra un'elite troppo di casta e il resto della popolazione. Sugli ispanici hai perfettamente ragione. Gli ispanici intanto non sono un gruppo etnico perché provengono da stati da paesi completamente diversi quindi il cubano ha delle necessità completamente diverse da un messicano e in più si ripropone il meccanismo violento, anche se in maniera meno violenta, che dicevo prima del Texas con le lapidazioni, cioè oggi gli immigrati di seconda o terza generazione vogliono il muro in Texas vogliono il muro per lasciare fuori gli altri immigrati che gli vengono a rubare, eh, a fare concorrenza nell'ascensione nell nell sociale. E anche perché caso interessante che infatti era stato collegato a, al recupero di Trump tra gli ispanici in Texas nel 2020 perché molti latinos lavorano nel comparto della sicurezza eh, in, diciamo, sul confine no, del, del Rio Grande, quello tra Texas e Messico. Quindi quanti paradossi no, poi stanno... stanno cercare eh, che rende l'America affascinante. Eh, Nicolas, eh, poi se, se avete qualche domanda la, la accogliamo volentieri. Mm, non possiamo non dedicare qualche riflessione, anche se è molto prematuro forse, eh, all'annuncio che è stato fatto ieri, se non sbaglio, dal, dal Ministro dell'Energia, ex governatrice del Michigan peraltro, eh, Jennifer Granholm, che ha annunciato no, questa... Questo esperimento in un laboratorio, laboratorio californiano, peraltro, se, se non sbaglio, su, su cui si è detto molto. No? Eh, accennavo poco fa che è prematuro probabilmente, trarre conclusioni perché non, anche dal punto di vista tecnico non è chiaro quali effettivi sviluppi potrà avere dal punto di vista delle applicazioni effettive. Però te, te, te la pongo in questi termini, visto che tu ti occupi molto di, di, di crisi climatica e di, di, di ambiente. Eh, e se la soluzione alla, alla crisi climatica non venisse dalla regolamentazione di come usiamo l'energia, ma dalla tecnologia che ci permette di generarla senza danni ambientali o con danni ambientali infinitamente minori di quelli che abbiamo testimoniato fin qua? È uno, è uno scenario possibile? È uno scenario. C'è un grande modo di dire che, che, che va di moda tra, tra chi si occupa di nucleare. È da 50 anni che siamo a 30 anni di distanza dalla fusione nucleare. No? La fusione nucleare, a differenza della fissione nucleare, che è quella usata prevalentemente, cioè che è usata oggi nel, in tutti gli impianti nucleari del mondo, molto attivi, tuttora molto attivi, che generano circa il 10% dell'energia che il globo, che l'umanità consuma in questo momento nel mondo, la fusione, a differenza della fissione, produce molta più energia, non produce scorie e anche più sicura da contenere, per la prima volta gli Stati Uniti hanno annunciato l'altro giorno, e anche qui è una gara, una gara internazionale a chi, a chi arriva primo: hanno annunciato che sono riusciti a produrre più energia di quanto è stata consumata per avviare la reazione. Considerate che. 6, 7, 8 mesi fa, forse era l'inizio dell'anno, eh, in Cina hanno fatto un annuncio simile, però dicendo che siamo riusciti a tenere acceso il reattore qualcosa tipo 15 secondi, adesso non mi ricordo l'esatto tempo, che era un record incredibile per la fusione nucleare e erano riusciti a sviluppare energia per alimentare 70 bollitori, bollitori quelli del tè, per un'ora. Quindi, nel senso, eh, quella era l'energia che erano riusciti a sviluppare, cioè relativamente poca. Quindi siamo ancora molto. Lontani da una soluzione. Ripeto, anche qui c'è una gara, c'è una gara che si, eh, dove Europa, perché abbiamo un, un progetto europeo in Francia, nel sud della Francia, il progetto ITER, dove stiamo cercando di arrivare alla fusione, in Cina e negli Stati Uniti, a chi arrivi, a, arriva prima la fusione? Gli Stati Uniti, un po' hanno come loro storia, l, stanno facendo, stanno provando. COP 27 di un mese fa um, in Egitto è stata la prova ulteriore di questa teoria stanno provando a trasformare la crisi climatica in, invece che un problema in un business, giustamente ovvero non a caso Bill Gates per esempio l'ultimo libro che ha scritto ha fatto un mallopone così sulla crisi climatica e su come risolverla cioè loro sperano che le loro innovazioni le loro grandi idee risolvano la questione ed è assolutamente legittimo sperarci Ora, visto che noi dobbiamo fare di tutto per ridurre le emissioni di gas serra, ovvero eliminare il più possibile dal nostro ciclo produttivo i, i combustibili basati su fonti fossili, quindi petrolio, gas e carbone, tutto ciò che ci porta in quella direzione va bene, però deve portarci fin da adesso. Purtroppo la, la famosa transizione energetica è un percorso che necessariamente deve andare a scalini e non possiamo sperare nella bacchetta magica di fra 30 anni no, della, della fusione nucleare. Ed è evidente che ha un problema così complesso, che ha a che fare con le risorse naturali, che ha a che fare con i nostri stili di vita, che ha a che fare con gli equilibri geopolitici, che ha a che fare con l'economia, la psicologia, perché quest'anno abbiamo imparato la parola ecoansia, no? un po' tutti l'abbiamo imparata, che ha a che fare con la società, eccetera, eccetera, abbia un'unica soluzione. Ahimè, non c'è. E quindi la soluzione è mettere insieme tanti puntini senza raccontarsi le favole della Disney che sono a volte la startup che dice, ah, oppure i giornali che raccontano la startup dicendo alla startup che rivoluzionerà il ciclo dei rifiuti, oppure appunto la fusione nucleare. Purtroppo è un, un aggiungere pezzettini, loro giustamente con l'energia rinnovabile fanno un po' fatica perché tanta è prodotta, tanti pannelli sono prodotti soprattutto in Cina e, e, e la vedono come quasi un insulto, eppure uno dei disastri finisco con questo aneddoto, uno dei disastri, se voi cercate l'elenco, i disastri climatici peggiori dell'anno è stato l'uragano Ian, Ian che ha colpito soprattutto la Florida eh, negli scor eh, la scorsa estate. Una storia molto bella di, nella tragedia è di questo piccolo villaggio, di questa piccola comunità che si chiama Babcock, abitano eh, una centinaia di famiglie, eh, che è stato l'unico paesino di tutta la zona colpita dall'uragano Ion, che non ha perso l'energia elettrica. Come ha fatto? Perché vent'anni fa c'era stato un altro uragano che ha distrutto la città, l'uomo più ricco della città ha detto io adesso voglio costruire una comunità energetica rinnovabile e sono stati gli unici a resistere. Quindi quella resilienza di cui si sente parlare sia in Europa sia là, si costruisce mettendo assieme tanti pezzi dei Lego e su, su, su ogni comunità sono diversi. Quindi ecco purtroppo non c'è la soluzione unica a un problema così complesso. Ecco ansia, abbiamo visto anche però l'ansia no? da, da, da bollette, da crisi energetica, nel momento in cui il costo energia saliva e no, le temperature eh, concesse scendevano, in un certo senso eh, avvertivamo l'effetto, di, di, naturalmente non della crisi climatica in sé, ma di un piccolo, minuscolo devo dire, cambiamento degli stili di vita minuscolo se parametrato a ciò che probabilmente andrebbe fatto per andare nella direzione che illustravi abbiamo pochi minuti quindi accogliamo con molto piacere qualche domanda se c'è, chiediamo sintesi a chi fa la domanda e a chi risponde così riusciamo a, a, a stare nei tempi, allora abbiamo una mano alzata qui, forse arriverà un, un microfono que se, se rialza un secondo la mano così la identificano? Ok, allora sta arrivando. Io, vengo io, vengo io. <ride> Fai tu da... Ok, se non ci crea complessità tecniche facciamo così. Ah, buonasera. Eh, in realtà due domande brevissime, una di carattere storico. Quando si fa la guerra di secessione il nord è più legato all'antesignano del Partito Repubblicano e il sud al Democratici. Com'è che poi... Sui diritti civili e su tutto quanto c'è un'inversione così a 180 gradi. E la seconda domanda è, è il problema dell'America non è anche il problema che ha l'Europa di un declino clamoroso delle, del personale politico e delle, diciamo così, anche più ampiamente, eh, delle elite della società che dovrebbero guidarla, che mh, è meno lungimirante e più legata al breve termine. Ok. Domande molto chiare. C'è qualche altra mano alzata o in corso di. Rispondo subito ah, così non. Ah, ecco, okay, dipende okay. di la, la questione del, dell'inversione dei colori è dovuto al fatto che eh, Lyndon Johnson, presidente democratico, va dritto come un treno, texano tra l'altro, ha dritto come un treno sulla questione dei diritti civili. Quindi il partito democratico che aveva difeso l'identità sudista sulla pelle dei neri, eh, tradisce questa cosa e immediatamente perde tutto il consenso eh, al sud. Eh, però questo ci dice che in America i partiti non sono la cosa che immaginiamo noi. Sono cose molto diverse. Sono più dei... Gli americani hanno una mente divisa in due. Concepiscono tutto in maniera binaria. Anche la politica deve essere così. Uno sostiene una cosa, uno ne sostiene un'altra. Congrega... Non, non esiste un'ideologia del partito. No. Eh, questo ha permesso ai repubblicani e ai democratici di, di assumere qualunque posizione nella storia, eh, proprio perché non, non sono delle strutture. Ramificate, gerarchiche eh, organizzate un pochino lo stanno diventando adesso eh, un pochino di più, cioè hanno più un'idea un che è quella però al loro interno comunque si trovano delle posizioni estremamente diverse la seconda domanda era su eh, sull'elite, sul declino dell'elite ah sì anche in Europa sì eh, assolutamente c'è un problema anche di formazione dell'elite e eh, su questo abbiamo intervistato lo storico britannico Neil Ferguson che affronta proprio questo tema eh, e dice eh, la formazione che hanno oggi i dirigenti americani non è quella che aveva Henry Kissinger eh, e questo è un grosso problema perché sono molto più specialisti eh, e manca loro la visione d'insieme, l'interdisciplinarietà che però è il sale del, dei grandi statisti. E permettetemi una parentesi pubblicitaria, quello che noi proviamo a fare alla scuola di Limes, che ha aperto le iscrizioni per il terzo anno che comincerà il 3 marzo 2023. Per, per nuovi Kissinger, diciamo, è ecco, oh, eh, no, una cosa veramente grossa. Solo una cosa volevo <ride> segnalare sull'inversione, occhio che anche lì l'identità politica poi è fluida, cioè posti come il Texas, no? che sono stati a lungo raccontati come l'epicentro del, del conservatorismo. Oggi vivono una trasformazione perché ci sono migrazioni interne, perché c'è un, una trasformazione economica, perché c'è una diversificazione eh, diciamo etnica e quindi sono stati che stanno andando magari nella direzione opposta, cioè nella direzione dei democratici. Guardate, quel buco, guardate quel buco blu La Georgia, sulla Georgia. Certo. La Georgia due anni fa ha completamente svoltato. Perché? Perché la Georgia è uno stato di immigrazione fortissima. Pensate che in tutta l'America l'immigrazione interna, che è quella che veramente conta e determina eh, il panorama elettorale, è in declino. Nel sud invece c'è una fortissima eh, tendenza delle persone a trasferirsi, soprattutto in Texas, e questo è quello che dici, va, quello che dici tu, e poi in Georgia. E in Arizona, che è un altro Stato che e ha flippato, che, che, torna, che è andato i democratici per la prima volta da molti anni. Prego. Allora, eh, una cosa che mi ha impressionato, che ha detto lei prima, è dice la politica per gli americani è una cosa che quasi negativa, una cosa che non si affronta. Senza il quasi. Senza il quasi, sì, volevo essere ottimista. Allora, un paese, una nazione, un gruppo di persone nella storia occidentale che noi conosciamo. La politica, lo diceva già Platone, è alla base dei rapporti sociali e economici. Allora, una nazione, un paese, un individuo che considera la politica un qualcosa di negativo e quindi non ha un'identità se non la propria libertà individuale e vede lo Stato come un nemico, come un, un qualcosa da tenere lontano a qualsiasi forma, in qualsiasi modo, mi chiedo storicamente che prospettiva può avere, aspetti, quando... L'America ormai non è più il paese riferimento mondiale perché è un riferimento come io ho letto la solo la, quello di, di come si dice l'editoriale di questo numero e l'ho trovato anche un po' complesso, ma quello che eh, vabbè, è un mio limite, ma eh, quello che in realtà mi ha fatto capire eh, Caracciolo è questo concetto dell'io e del noi che lui riprende più volte nella cultura americana e in alcuni paesi. Quindi potremmo dire, no, Federico, cioè, mm. può esistere eh. un paese che disprezza la politica. Eh. Poi, parentesi, tra l'altro storica, insomma, dobbiamo dirlo, eh, gli Stati Uniti sono il posto in cui comunque nasce la democrazia moderna. No? Forse sì. Uno potrebbe allora, citare la rivoluzione inglese per, da un certo punto sì, di vista, però di fatto eh, questo paese che disprezza la politica anche creato se vuoi che il sulla modello della democrazia no. la parola democrazia non ricorre mai nei documenti fondativi eh, tra degli stati uniti tra quindi attenzione conce... a prenderla come esempio sulla Repubblica. parola democrazia c'è proprio aprire un congresso di una settimana eh, perché è una cosa vastissima solo? Però, solo. però un altro discorso è tutte queste contraddizioni che albergano negli stati uniti che albergano adesso come si riflettono come vanno a cadere in un mondo in cui altre potenze stanno emergendo. è molto, e... molto chiaro credo il tono della, il tema della domanda vuoi, vuoi dire qualcosa Sì. Vai. ok cioè, gli per stati non uniti vai. se lo possono permettere ancora perché hanno un vantaggio geografico pazzesco che è quello di non poter essere accerchiati da nessuno non, non esiste altro paese al mondo che ha questa fortuna eh, si parla di fortuna, un esperto americano Michael Beckley che, che abbiamo intervistato. Eh, poi hanno una eh, rendita tecnologica, economica, demografica ancora molto forte. Cioè sono semplicemente i più ricchi al mondo, proprio in questo, certo. con questa banalità. Poi sono giovani, violenti e quindi anche propensi sia all'innovazione sia alla guerra. Sono i due aspetti: uno in tempo di pace, l'altro in tempo di competizione. E tra l'altro eh, li unisce anche ancora l'idea di difendere il loro primato all'estero. Cioè sì ci sono potenze che stanno emergendo, ma A non sono poi così brillanti, in particolare la Russia. I più brillanti paradossalmente sono delle medie potenze che sono inserite nel sistema americano e dunque sono recattabili, Usabili contro altri, penso alla Turchia al Giappone, alla Polonia eccetera eh, quindi il vantaggio è anche comparato cioè, eh, ci, ci può essere un paese in forte crisi di identità ma che al contempo ha i nemici che zoppicano, annegano nell'Atlantico nel Pacifico, non ci arrivano proprio eccetera e poi hanno un grande vantaggio che è quello di essere così in maniera costitutiva. Cioè, gli Stati Uniti sono un impero informale e dall'informalità traggono forza. In un certo senso loro, a loro piace il caos certo. Beh, e lo alimentano per anche. Per finire, però c'è una domanda. Gli qua? Americani, eh, per difendere la loro America, un gli a non fare la guerra nucleare al resto del mondo. Speriamo, speriamo in bene. Beh, <ride> per insomma, adesso... Speriamo che non succeda. Esatto. Eh, Abbiamo una domanda qui davanti e poi dobbiamo chiudere perché siamo lunghi. Arriva il microfono così sentono tutti meglio. Eccolo, eccolo. Signora, Signora. Signora. Grazie, grazie. Il grazie Io ho una piccola curiosità e una piccola domanda che è la seguente. Io sono stata piuttosto attenta quando lei parlava dei latinos. I ricordi che ho io sono che queste popolazioni di immigrati, quando sono andati, arrivati negli Stati Uniti, vivevano in condizioni molto precarie. questo non solo lì, ma anche in Inghilterra, che peraltro è un paese che conosco molto bene, ci ho vissuto. Anche tutti quelli che venivano dal Commonwealth si trasferivano in Inghilterra, o meglio nel Regno Unito, e qui praticavano i lavori più umili. Allora io mi domando, questi latinos che oggi come oggi tendono sempre più a votare repubblicano, il che parrebbe, Insomma, pensando ai loro inizi, metà metà. a un controsenso, ma non è. Che tipo di latinos sono? Sono latinos che si sono arricchiti col commercio in qualche particolare attività? Vorrei che lei mi illuminasse un attimo su questo. Sì, si sono integrati. Gli indicatori dell'integrazione degli ispanici dicono che questi contribuiscono all'economia americana, si sono inseriti, fanno la loro vita, si sposano con i bianchi, stanno aumentando di molto i matrimoni misti e si sta creando un po' una eh, società, eh, non una società, ma una razza mista. Di mezzo sangue, passatemi questo termine tolkeniano. Eh, che un po' Harry Potter, forse. No? Forse più, più, più Harry Potter, era il, era il mezzuomo, il, eh, il termine tolkeniano. No. Ecco, questo è qualcosa che ci segnala una invece minore integrazione degli, degli ispanici: cioè, gli ispanici fanno soldi, eh, si arricchiscono, ma mantengono la loro lingua soprattutto nelle aree al confine con il Messico. Ed è questo che ha spinto, io credo, alcune sezioni del potere americano a favorire un, il multiculturalismo, sostanzialmente. Cosa che era un'aberrazione ehm, un per l'America fino agli anni 60-70. Poi, il movimento dei diritti civili dei neri, ma soprattutto eh, lo stanziamento dagli anni 90 in poi di milioni di persone ispaniche al confine con, con il Messico, secondo me ha convinto una parte degli apparati a dire non dobbiamo esagerare con l'assimilazione, molliamo un po' le redini del, del multiculturalismo, anche perché poi qualcuno ci crede effettivamente all'interno degli apparati, e questo favorisce molto l'adozione di questa tattica. E per consentire agli ispanici di integrarsi meglio e con minor violenza rispetto a quella praticata contro i tedeschi, contro gli ebrei, contro gli slavi, contro noi italiani, che invece non ci perdonavano assolutamente niente. Era un'altra America con una disponibilità alla violenza maggiore, ma anche con una situazione geografica diversa, cioè se tu perseguiti, detta molto brutalmente, eh, della gente che parla la stessa lingua della gente al di là del Rio Grande, ecco che ci potrebbe essere qualche problema, si potrebbero risvegliare i redentismi, eccetera, eccetera. Se posso una chiosa, attenzione a non considerare poi i repubblicani il partito dei ricchi, nel senso che non è così monodimensionale, anzi c'è tutta una teoria all'interno del partito repubblicano che vuole il partito repubblicano come un partito della working class, eh, no? e quindi rientrerebbe perfettamente nel, in uno schema che, che non è quello eh, diciamo poveri a sinistra, ricchi a destra sto semplificando molto e l'altra cosa che segnalo è che la pandemia ha qualcosa ha cambiato su questo ci sono molte analisi di questo, in questo senso Mh, parentesi, comunque gli, ispa gli ispanici restano più democratici che i repubblicani eh, nel complesso però sono meno democratici magari anziché 70-30 è 65-35 okay? quindi restano più democratici ma si riduce un po' la forbice perché dico che la pandemia ha cambiato molto? ci sono tante analisi su questo perché i latinos sono stati più colpiti dalle chiusure eh, dalle misure di contenimento, di contenimento covid e dunque pare che una parte del recupero repubblicano presso i latinos dipenda dal fatto che hanno vissuto male le chiusure dei locali, dei ristoranti, delle strutture ricettive, avendo molti, cioè, lavorando in molti casi in questo tipo di attività. Bene, questo è America, lo trovate all'uscita se volete acquistarlo. Grazie Federico Petroni, eh, Nicola Sozzito a e a tutti voi.